Grazie, chiaramente eh, dopo due presentazioni così importanti eh, quello che resta da dire è veramente poco, però c'è una parte che deve essere sottolineata e che è l'impegno di questa amministrazione a restituire parte della città ai cittadini e ai cristiani. Roma è una città non solo dei romani ma una città del mondo, una capitale del mondo, e ha un centro storico che è riconosciuto patrimonio dall'UNESCO, noi dobbiamo tutelarlo, preservarlo ma restituirlo alla città e alle persone e solamente attraverso una, questa restituzione, solamente attraverso la possibilità di rivivere questi luoghi, le persone possono rendersi conto di quanto il nostro passato sia importante per il presente e per il futuro. Tra l'altro la, la, la restituzione e l'esistenza di questa passerella che è completamente aperta ai, ai disabili consente di restituirlo in maniera integrale a tutti, questa sicuramente è la direzione nella quale dobbiamo andare, la città deve diventare una, una città accessibile a tutti e quindi questo è un altro tassello che viene, che viene messo diciamo, in quella direzione ci tengo a ringraziare profondamente la sovrintendenza che per anni ha lavorato alla restituzione e al recupero di questi luoghi, ci tengo anche a ringraziare, eh, il sovrintendente ha già anticipato l'iniziativa che ci sarà il 3 dicembre, quindi l'apertura esclusiva ai disabili per la giornata internazionale eh, per la disabilità, ci tengo a ringraziare le associazioni che hanno collaborato e che sono la Fondazione Santa Lucia, la Fondazione Dognocchi, l'Associazione UILDM, Lazio, l'Associazione Avo Roma, l'Unica Spinale del CTO e l'API di Roma. Credo che la collaborazione in questa direzione sia la chiave per poter restituire, per poter dare un'impronta anche rapida a una nuova città, un nuovo senso di città veramente aperto a tutti e inclusiva. Grazie.